Oggi tocca un libro citato sempre alla domanda cosa mi consigli di leggere per iniziare la mia educazione finanziaria. Infatti lui sta alla formazione finanziaria un po' come Michael Jordan sta al basket. No dai, esagerazioni a parte, sto parlando di Kiyosaki con il suo padre ricco, padre povero. Questo per me è il libro perché in 200 pagine esprime dei concetti che personalmente mi hanno indirizzato sulla strada che sto percorrendo. Parte da un'introduzione su come l'istruzione scolastica di oggi non prepari ad affrontare un mondo mutevole come quello che ci troviamo a vivere. E non esiste più la concezione che c'era fino a solo una generazione fa quello dello studia, ottieni buoni voti e trova un posto fisso. Anche perché... E le scuole sono indietro, le scuole preparano ancora a, a, al lavoro! Ma chi l'ha detto che, che la scuola deve prepararti al lavoro? La, scu la scuola deve dare il senso critico del mondo! Ma quale lavoro? E per quanto io concordi su questa visione, oggi voglio parlare maggiormente delle lezioni che lui dà sul denaro. Allora, la prima lezione è questa che leggete qui e molti si comportano semplicemente come facevano i loro genitori ma in un'epoca che non segue le stesse regole va a lavorare, ritira la busta paga, controlla le spese e non si preoccupa di altro cioè si preoccupano ma ritengono che avere più soldi li tirerà fuori dai guai e pochi si rendono conto che i loro problemi derivano dalla mancanza di un'educazione finanziaria Kiyosaki, che spesso ci va giù duro, dice che questo è il prezzo del saper lavorare solo per i soldi invece di aver imparato a far lavorare i soldi per noi. Questo perché l'esempio medio è Lavora duro per pochi soldi, tieniti la falsa sicurezza del posto e aspetta le tre settimane di ferie all'anno. Questa è quella che l'autore definisce la corsa del topo, quella del consumismo, spiegata bene da questa frase di Fight Club. E in questa corsa non c'è neanche il tempo di fermarsi e chiedersi c'è un'altra possibilità? Ma per me il fulcro di tutto il libro, la più grande lezione che ci dà è occorre innanzitutto saper distinguere tra attivi e passivi e comprare i primi. Sembrerà strano, ma questo è tutto ciò che deve sapere chi vuole diventare ricco. La regola numero uno, l'unica forse. Cos'è un attivo? Un attivo è qualcosa che ci mette i soldi in tasca. Un passivo invece è una cosa che ci toglie soldi dalle tasche. Vi faccio un esempio banale un iphone costa 1000 euro una volta comprato gli andrà abbinato un piano telefonico che costerà almeno 15 euro al mese se poi il telefono l'abbiamo preso a rate sono altri 30 euro al mese ora se io mi fossi comprato un buon telefono ma di fascia media se ne trovano a 200 euro e avessi investito gli altri 800 ad esempio nel buy to rent che spero voi conosciate e che ho spiegato in diversi articoli del blog è quell'opzione che ci permette di guadagnare il 7% al mese della somma che investiamo Beh, con gli 800 euro risparmiati ma investiti, io starei guadagnando più di 50 euro al mese. Quindi la prima opzione ci fa spendere 30-40 euro, la seconda opzione ce ne fa guadagnare 50 al mese. Lascio a voi la risposta su quale sia un attivo e quale un passivo. E tornando alla frase di fight club questo la gente non lo fa solo con i telefoni ma anche con le macchine con le case ma perché spesso si segue la massa si fanno cose per spirito di imitazione il timore di essere diversi impedisce a numerosissime persone di cercare nuove maniere di risolvere i propri problemi finanziari come fare allora beh un esempio concreto se si desidera comprare proprio l'iphone Prima si fanno degli investimenti che generino delle entrate automatiche con cui io possa pagarmelo. Nel finale Kiyosaki ci dice come il principale motivo per cui molti non sviluppano le proprie idee è la paura. Nel caso finanziario la paura di perdere soldi, ma a nessuno che si è arricchito è mai piaciuto perderli. Quindi nel finale quello che mi sento di dirvi è non giocate per non perdere, ma giocate per vincere.